provincia di Bolzano, dove abbiamo così poco spazio per, per vivere, è una lotta continua per le aree, qui tra agricoltura, infrastrutture e sviluppo urbanistico, rimane poco per la natura. La riqualificazione ambientale nella strategia del provinciale di Bozzano, attuata da, da diversi anni, dobbiamo adesso seguire quello che ci indicano le direttive, soprattutto la, la direttiva europea, di gestire in primo luogo i corsi d'acqua in modo tale da, da non peggiorarli e in secondo luogo cercare di riqualificare corsi d'acqua che uh, sono stati classificati come scadenti. Sì, è importante non lasciare la rivalificazione al caso. Bisogna avere un sistema, bisogna avere una strategia, bisogna avere proprio non solo progetti, ma programmi. E con questo programma di gestione di questi ambienti fluviali eh, abbiamo prima individuato le necessità di intervento, e sono tantissime, abbiamo individuato più di, credo, 500 possibili interventi e di questi 500 interventi ne abbiamo già realizzati 180, abbiamo già realizzato un, un buon numero. Ecco, il progetto della riqualificazione Rio Mareta è uno dei più grandi progetti finora realizzato in Alto Adige. È veramente un progetto molto interessante perché siamo riusciti ad allargare il fiume sistemato dopo queste escavazioni di ghiaia negli anni 70. E questa ghiaia finiva dentro la costruzione dell'autostrada del Brennero e soprattutto nel viadotto sopra Coleisarco. Questa estrazione di ghiaia per il fiume comportava l'incisione mediamente oltre 8 metri dell'alveo e praticamente della larghezza originale che era intorno ai 300 metri a un restringimento a 30-40 metri. E questo progetto, iniziato nel 2008 e compiuto nel 2010, comprende il rio Mareta, nella zona di Vipiteno, dove siamo riusciti ad allargare il letto dell'alveo. Questa riqualificazione è focalizzata soprattutto a dare spazio dare spazio al fiume per poter muoversi, per poter sviluppare di nuovo questi habitat rari per lontaneto e queste zone dove il fiume si può muovere e questa dinamica è proprio la caratteristica di un fiume vivace e importante. Il risultato migliore fino adesso è stato quello della continuità. Sulla continuità abbiamo lavorato adesso da tanti anni e vediamo dei risultati concreti e vediamo quanto è importante avere diversi chilometri di fiume che sono collegati tra di loro, in modo che la migrazione, in tutti i sensi, sia dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, possa avvenire.